questo weekend insieme Sei skir presi all'idol e sono pochi no. insalata iceberg che è troppa riso del minestrone che avevamo preso l'altra volta ed era buonissimo questi sono fiocchi di latte questi qua della vita snella non sono senza glutine e infatti sono soltanto per Jimmy gran cereale per Jimmy questo obrobio. Sempre per Jimmy eh, però voleva provata, provare provato dai <ride> il test, poi come verdura abbiamo pomodori, broccoli e altri pomodori. Questi sono i miei pomodori preferiti. Pomodori tipo Meri, Meri, Merinda, melinda. Insomma, sono <ride> i miei preferiti, non so nemmeno il nome. E le carote. Come frutta abbiamo mezzo chilo di fragole e una mela, poi come carne mi ha preso un trancio di tacchino, questa carne che prendo sempre quando vengo qua da Jimmy alla Conad perché è totalmente una fetta di carne, senza niente, senza osso, quindi è tutta fruibile e poi Jimmy ha preso queste costicine che lui adora, a me personalmente non piace il maiale poi... Uova, rigorosamente biologiche perché ho sentito delle cose assurde sulle uova quindi ora le prendo solo biologiche Latte senza lattosio per me per l'una Passata di pomodoro, solo pomodoro e sale Ne avevo trovata una solo pomodoro però costava il doppio e non me ne frega niente Io non spendo il doppio per soltanto togliere il sale Gallette di riso, immancabili in Un pacco di lenticchie e cacao amaro, basta Ok questo è grosso eh Luna Vuoi okay. che? <ride> no, Luna, no, non te la piano qua su! Che schifo! Vai qua! Dai Luna, su! Sai che l'altra volta mi ha mangiato una oh, mosca? No. Sì. A sì. casa? Luna, la prendo, eh? Dov'è? Eh, qui, è sempre vinto alla luce, Fai il gira uno E lei la vede dallo specchio, però. Ho oh, ti Luna, dai! Giù, <ride> eh, ora la su in cibo! Si vede che basta! Eccola! Vai! Dai, Luna, fai qualcosa! Vai. Si immagina su se stessa! Quanto è scemo sto dato. Eh, ho capito, ma anche lei è veloce! lo prendo, io! Presa! E terra! Prendila! Eh, ora è un po' rintontito Che eh, eh, no? no, schifo Davvero, nell'occhio? Vai a lavarti subito, dai No, non è il fare, che mi ha lasciato qualcosa Luna, guarda che mi sa che è lì, tipo No, Luna, no no, no, no, ti prego di... Abbipietati me abbi la finestra Eccola, prendila oh! No! No, Abbiamia dalla la tenda! dietro! Sì! E levati dalla tenda Aspetta, chi te... prendi Prendila! Ah, aiuto! No. No. Mi mamma se la mangio, io ormai la presa Che schifo Che schifo Vai, Luna! Dai, Luna, ma sei un'impedita! Sì, no. oh, vabbè sei un po' da <ride> allora ti stai divertendo? Che schifo. Luna ti prova a non mangiarla, però. No, gliela soffro di male. Ormai sarà anche morta. Guarda, no. non si diverte a Oddio, <ride> ah, che schifo. Ah, ah, ah. Dai, guarda, è una farfalla. Comunque io, te lo volevo dire. io odio le farfalle. No, ciao. Basta. Quello? Bravo. Io e Jimmy stiamo instaurando una tradizione, montagna uguale, nottate o serate, passate a fare puzzle. Questo è di Amsterdam perché è per me è una città molto importante e quindi questo infatti sarà mio, mentre quello prima era di Roma e quello è suo. Aiuto! Dai, sono lì, ecco! Sono le le ultime base. che il tuo mistero è veramente chiuso. Eh, eh c'era la lista di tutti! Ah l'altro volta non c'era. No esempio ah. per ah. I resti della battaglia buongiorno questa è la situa dopo ieri sera in realtà non abbiamo fatto tardi come al solito le zampine come luna guardala fai un budino luna no ce l'ha con te uh -huh. ehi vedi io ti faccio così trova un altro mano che te lo fa Mamma mia, umana. <ride> lo sai, Luna, che siamo qui da 20 minuti? già <ride> cioè, lo sai, vero? 20 minuti che ti prendi coccole. Eccolo, tamburino. <ride> La passiamo così oggi? <ride> eh? Che hai fatto oggi? Nulla. Abbiamo avuto un. Eh, eh. Una biscia. Povera Luna. Povera cosa, guardala Aiuta Io ti strappozzo di coccole Vai, libera come il vento Abbiamo deciso di scendere <ride> Abbiamo deciso di scendere a Firenze per andare a mangiare Sushi, sì. ma non in curva. <ride> eh, cioè, che ci posso fare io? Dai, rifalla Davvero? Sì! Beh, addirittura sono per usare. No, non è finta questa scena Abbiamo deciso di interrompere il nostro ritiro in montagna Momentaneamente Per andare a mangiare Sushi! Questa scena non è stata assolutamente programmata Proprio naturalissima No, eh, è tantissimo che non vado a mangiare sushi e Jimmy mi ha detto sushi, mi ha fatto Comunque Jimmy ti prego guida meglio, mi sta venendo mal di stomaco. Oh, ma bozza, cioè non lo fai apposta per i video. No, no, ti giuro. Non è vero. Te lo giuro, mi sta non venendo mal di stomaco. Vomito lì. La Remma Bonina oggi è in mi salute nel piatto dovevo andare strada e eh, piano tu sei un gatto di casa Luna rispondendo a un paio di domande che mi ponete spesso circa come viaggia Luna e come l'ho abituata e il mio rapporto a distanza con Jimmy allora inizio parlando di Luna perché è abbastanza veloce, abbastanza semplice Luna ha viaggiato dal primo momento in cui l'ho vista io l'ho presa in provincia di Pistoia, dove Jimmy ha la casa in montagna, e quindi dalla montagna l'ho portata a Padova in treno. Quindi ha già compiuto il suo primo viaggio quando avevo un mese e mezzo, e quindi dopo lo svezzamento. Poi l'ho sempre più o meno abituata a viaggiare. Semplicemente la mettevo nel trasportino e andavamo. All'inizio si lamenta, all'inizio miagola, all'inizio piange, però poi si abitua, anzi, in treno, si lamenta quando il treno si ferma perché il trotterellare del treno la coccola, la culla e quindi resta tranquilla. Diciamo che Luna è molto affezionata a me, quindi deve guardarmi, deve vedermi, infatti la devo sempre mettere in una posizione in cui è girata verso di me. Perché quando mi vede è tranquilla e infatti nel momento in cui vado in bagno e non mi vede comincia a piangere, però cerco di starle il più vicino possibile, cerco di parlarle. Ho notato che se mi impongo e non cerco di assecondare i suoi agoli smette, dopo un po' si stufa e soprattutto se dico no, no, no, lei si calma. L'ho abituata così, sinceramente non so che consigli darvi su questo se non abituateli sin dall'inizio o comunque se l'avete presi che arancia grande portateli e basta eh, so però di gatti che mi hanno raccontato perché la gente quando vede l'una così tranquilla nel trasportino incomincia a raccontarmi tutte le peripezie che gli sono avvenute con i gatti tipo gatti che hanno incominciato a soffiare a perdere bava dalla bocca, schiuma, di qua di là io per fortuna questo l'una non è mai successo un paio di volte ha vomitato per il eh, trasbordo per essere stata un po' sballottata succedere, accade alla fine non succede niente ho cambiato trasportino, ho preso quello trasportino che vedete spesso nelle mio instagram stories o comunque avete visto anche nei video che è uno zainetto, è molto più pratico e più comodo per me, un po' meno per lei perché rispetto a quello rigido sta un po' più scomoda, comunque viene un po' più sballottata, però è molto comodo per me perché me la metto sulle spalle e andiamo invece di dovermi portare lei con le eventuali altre valigie quindi questo è il viaggio di Luna eh? tu sei un gatto viaggiatore, un gatto viaggiatore. Vai. Ok. E poi la mia storia a, a distanza con Jimmy. Io e Jimmy ci siamo... Allora Jimmy è di Prato, che è una città vicino Firenze. Io quando ci siamo conosciuti abitavo a Firenze e abbiamo passato l'estate del 2013 a vederci una volta a Prato, una volta a Firenze o comunque uscire tra Prato e Firenze. Dopo settembre è iniziato il nostro rapporto a distanza. Abbiamo deciso di fare questa cosa, di provarci, sebbene fossimo un po' titubanti. In realtà è andata avanti, è andata avanti bene, infatti siamo ancora qui a parlarne. I miei consigli che mi sento di dare per chi vive un rapporto a distanza, per chi sta per cominciare un rapporto a distanza, è una cosa su cui io ho dovuto tanto lavorare, è il Cercare di sentirsi spesso Allora io sono una a cui non piace assolutamente parlare al telefono Io odio parlare al telefono Secondo me è una perdita di tempo E non mi piace parlare con l'altra persona attraverso il telefono Preferisco parlare a voce, parlare faccia a faccia Quindi io ho avuto un periodo in cui Se mi succedeva qualcosa durante la settimana Io me lo scrivevo e aspettavo di vedere Jimmy nel weekend per raccontarglielo Solo che poi questo durante la settimana mi portava ad allontanarmi o comunque a non dirgli determinate cose o comunque non renderlo partecipe della mia giornata Ed è questa una cosa fondamentale che ho scoperto, su cui ho davvero lavorato, il fatto di rendere l'altra persona, anche se distante, parte della tua giornata, parte della tua routine fare quella telefonata, raccontargli quello che ti sta succedendo giorno per giorno, non aspettare il weekend, il momento in cui vi vedete, perché poi nel momento in cui vi vedete volete stare insieme, non avete voglia di raccontargli quello che è successo lunedì che magari lì per lì poteva sembrare importante, ma adesso può sembrare una cazzata per me è stato molto difficile abituarmi a questo e però ce l'ho fatta, infatti da quando ho deciso anch'io di raccontare la mia giornata giorno per giorno a Jimmy e renderlo parte della mia routine Con una telefonata, con una chiacchierata magari mentre cucino la sera Non c'è bisogno di fermarsi e parlare un'ora al telefono Puoi anche mettere il telefono lì e chiacchierare, come se la persona fosse accanto a te magari trovare dei momenti in cui ci si incastrano, ovvio se l'altra persona è occupata è un po' difficile però trovare quei momenti durante la giornata da dedicarsi attraverso il telefono è bruttissimo, lo so non mi piace neanche a me, vedete che io non sono una persona a cui piace parlare molto al telefono però è un compromesso, è un giusto compromesso che bisogna fare perché sennò il rapporto non va avanti, ma non va avanti perché... Ci deve essere condivisione, ci deve essere una condivisione giornaliera Non si può aspettare quando ci si vede Io e Jimmy ci vediamo circa una volta ogni due settimane Università permettendo, in realtà in periodo esami rischiamo anche di vederci una volta al mese E questo può diventare molto difficile da sostenere Però penso che tutto sia reso molto più facile dal appunto, cercare di rendersi partecipi della giornata altrui Un altro consiglio che mi senti dare è che quando vi vedete Dedicarvi del tempo. Questo può avere degli effetti positivi e degli effetti negativi perché quando io e Jimmy ci vediamo, e solitamente nei weekend, cerchiamo di stare soltanto io e lui. Dopo due settimane che non ci si vede si vuole stare insieme ed è più che legittimo. Quindi spesso ci richiudiamo in montagna tre giorni con internet limitato, con pochissimi social network senza niente, soltanto io e lui con grigliate, puzzle, film passeggiate in mezzo alla natura Quindi proprio stiamo io e lui Un weekend Oppure quando lui viene qui a Piacenza Stiamo comunque io e lui in giro Shopping di qua e di là Però tipo la sera usciamo comunque io e lui Non cerchiamo di andare fuori Vedere gli altri eccetera Questo ha l'effetto che Passiamo del tempo insieme Perché passiamo tre giorni intensi insieme Però ha anche l'effetto un po' Negativo Nel senso che si incomincia a vivere in una specie di Altro mondo parallelo Nel quale o sei da sola O sei solo con lui Diciamo che molto di una coppia Fa anche l'aspetto sociale Fa anche il fatto di uscire con gli amici Di uscire la sera in compagnia Di andare a ballare Di andare a prendere un aperitivo Di andare a prendere Di vivere la coppia Anche nell'ambito sociale con gli altri Questo io e lui non lo viviamo spesso Perché non vedendoci così tanto, penso che sia legittimo non aver voglia di uscire con gli altri quando si è insieme, quel poco tempo che si è insieme. Quindi questo è un po' l'aspetto negativo, l'aspetto un po' più difficile, perché comunque anche l'uscita insieme in gruppo rafforza la coppia. Il fatto di vedere se stessi e il proprio partner parte di un gruppo accettati dagli altri, in compagnia, in serenità con gli altri... Secondo me rafforza molto il rapporto. Noi questo lo facciamo quando sappiamo che stiamo insieme tanto, noi ogni tanto facciamo una settimana insieme. Quando ne abbiamo la possibilità, fine di una sessione, inizio dell'altra, sfruttiamo le vacanze. Per Natale avete visto che a Capodanno ci siamo presi una settimana insieme e lo faremo anche a Agosto, abbiamo prenotato una vacanza insieme Faremo 10 giorni Andremo a Lisbona Poi scenderemo a Lagos Faremo 4-5 giorni al mare Poi saliremo su Siviglia 3-4 giorni E poi torneremo a casa Quindi saranno 10 giorni Soltanto io e lui al mare A goderci il Portogallo e la Spagna Sarà bellissimo In quel caso Avendo tanto tempo a disposizione Non cercheremo affatto di stare sempre solo io e lui insieme e non parleremo con nessuno e ce lo entreremo da tutti, ma vivremo la città, poi vabbè è un ambiente anche diverso, non ci sono i nostri amici e quindi uscire con gli altri è un po' difficile, ma comunque usciremo e se incontriamo qualcuno ci parliamo, cioè è più un concetto diverso o comunque si vive la coppia in modo diverso, ma soltanto dato dal fatto che abbiamo più tempo per stare insieme, non dobbiamo concentrare tutto in due giorni, in tre giorni. Questo è come io affronto il mio rapporto di coppia con Jimmy sono ormai 4 anni che io e lui stiamo insieme e quasi 4 anni che viviamo una relazione a distanza ovviamente ci sono delle basi, ci sono dei presupposti, ci sono delle idee io mh, non penso che sarai in grado di continuare un rapporto così per sempre anzi assolutamente no, perché più vai avanti, più ti attacchi emotivamente a una persona, più è difficile separarsi, più è difficile vivere lontano, più vuoi vivere con questa persona, e questo è quello che provo con Jimmy, quindi ci sono anche dei presupposti per quando finiremo l'università, quando troveremo un lavoro, se tutto va bene, anche di andare a vivere insieme, quindi il fatto che ci sia questa idea, questo presupposto, mi dà un po' anche la carica, la voglia di continuare questa relazione alla distanza difficile perché ci può essere tantissimo amore, ci può essere tutto, però se non si vede insieme, un futuro insieme, dopo un po' dici ma perché lo sto facendo, cosa mi spinge a farlo, quindi io e Jimmy abbiamo messo abbastanza le cose in chiaro, se tutto va bene, quello sarà il risultato, poi può succedere qualunque cosa, yeah. però questa è una cosa che mi spinge e mi motiva a Continuare Questa relazione Nonostante comunque io abbia dei sentimenti Che me la farebbero continuare lo stesso Non voglio che adesso venga travisato il mio sentimento Quindi, boh Spero di aver risposto in modo completo a questa domanda Spero che il video vi sia piaciuto Sinceramente quando sono con Jimmy non ho molta voglia di filmare Però non lo so Ero lì, mi andava Perché comunque sono video Per voi, per il canale Ma sono anche video che poi mi rimangono e quindi le cavolate, le risate, così, sono belle che vengono filmate, che mi rimangono come ricordo. Spero che vi sia piaciuto l'edit di Firenze, l'ho cercato di rendere un po' più incalzante, perché, insomma, è un po' pesante, soprattutto se poi l'avete già visto. E basta, io concludo qui questo video, vi saluto, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Ciao! Ciao ciao! ciao broken heart that was already shattered.